Siamo qui con Diana Letizia Giornalista italiana che recentemente ha fatto qualcosa di particolare, diciamo. Ci racconti un attimo l'esperienza, l'esperimento che hai fatto con Arianna Huffington. Sì, in realtà come vogliamo definirla? Molti già in rete l'hanno definita una provocazione. In realtà è stato un esperimento, esatto, secondo me, un termine assolutamente corretto. Uh, partiamo dal presupposto che Affington Post, inutile parlarne, però è una testata che ha nel suo nome il nome stesso della sua creatrice, di Arianna Huffington, quindi è una testata che è stata particolarmente uh, creata e portata avanti da, dalla stessa Arianna Huffington ed è conosciuta nel mondo con il suo cognome. Sappiamo che è stato fatto da poco un accordo con il gruppo Espresso, Affington Post sbarcherà in Italia, uh, c'è molta attesa sul web, tutti quanti vogliono sapere chi ci sarà la direzione, ma in generale eh, è dal mio punto di vista un momento eh, particolarmente interessante ed importante per il giornalismo online per vedere come questa grande piattaforma di blogger e di giornalismo multimediale eh, affronterà il mercato italiano e quindi a un certo punto mi sono chiesta come sta messo il mercato italiano. Eh, non sono un'esperta eh, di marketing, insomma ho avuto a che fare con eh, redazioni multimediali dove si lavora sempre in stretto contatto con le varie realtà e la prima cosa che ho fatto, me l'hanno insegnato un po' di tempo fa, gente molto più smart di me che insomma, sul web, come si usa a dire, smanetta parecchio, sono andata a vedere se il dominio di Arianna Huffington, Arianna Huffington era libero o meno, ma uh, insomma, una curiosità che pensavo fosse quasi inutile per certi versi, invece Arianna è, uh, era un dominio libero, era un dominio libero che ho preso e uh, ho messo online semplicemente un articolo che rimanda al mio blog, anzi al mio sito personale, dove... Uh, cerco di spiegare che non c'è alcuna intenzione di usurpare il, il nome di, Aran, di Arianna Huffington, ma semplicemente ho provato a fare una micro attività di branding uh, per riuscire a capire uh, come uh, e se qualcuno ha fatto questo tipo di valutazioni ho uh, fatto una piccola campagna su Facebook una piccola campagna su Google e alla fine uh, tutto portava ad ariannaffington.it uh, dove vi invito a dare un'occhiata insomma a guardare che cosa, che, che cosa ho scritto e dove fondamentalmente la valutazione è solo una, nel momento in cui appunto si crea una nuova realtà italiana che deve iniziare nel migliore dei modi non che questo determini qualcosa dal punto di vista giornalistico però uh, forse, uh, anzi sicuramente ritengo che il nostro ruolo oggi sia quello di essere completi a 300 160 gradi, quindi il giornalismo è legato anche a questioni di marketing, di branding e in questo caso credo che forse una grande politica di branding non ci sia stata oppure magari non l'hanno voluto fare se... C'è stata qualche risposta poi ufficiale? No, assolutamente no, c'è un silenzio totale da parte del, sia americana che italiana e mi auguro che anche questa sia una strategia, cioè nel senso il fatto di eh, non volere in qualche modo parlarne perché ritengono che forse la cosa di per sé non è importante, che ci può anche eh, stare, non, non, non dal mio punto di vista, insomma, mi incuriosisce molto anche vedere come si evolverà questa cosa, se mai si evolverà. Comunque è un, la dimostrazione pratica che eh, ancora secondo me non abbiamo eh, giornalisti e persone esperte del mondo dell'informazione in qualsiasi eh, campo, sia social media manager, eh, marketing manager, eccetera. Questo concetto invece molto eh, forte e già eh, reale, concreto che c'hanno invece nel mondo anglosassone. Um, ti faccio un'altra domanda, accetteresti di scrivere per la versione italiana, diciamo, della Fingham Post, considerato il modello di business che propongono? Allora, io in questo momento sono uh, la responsabile del web e della radio di, di, del secolo XIX, insomma, quindi ovviamente ho delle mie responsabilità e ho un'esclusiva con uh, il secolo XX, Uh, che lo ricordiamo, insomma è il quotidiano di Genova, il quotidiano della Liguria e uh, parliamo di un sito internet che fa ormai 2 milioni di visitatori unici al, al mese. È in forte crescita, c'è molta interazione. Sulla polemica del, dell'Huffington Post, uh, come dire, se ci fosse, al di là del fatto che è un'esclusiva, insomma, e che quindi bisognerebbe vedere come, e anche questo poi ci sarebbe da aprire un altro fronte sulle, sulle, sullo stato del, del, del, dell'editoria, dei rapporti con i giornalisti ti posso dire che lo, lo proverei sulla mia pelle, nel senso che vorrei capire bene direttamente come sono andate le cose, o meglio, non come sono andate le cose prima, ma come andranno le cose in Italia, cioè che tipo di approccio avranno con i blogger e con eh, quelli che tendenzialmente potrebbero collaborare con loro. Um, come giornalista, ma anche come eh, giornalista pratica diciamo, di online, eh, come vedi quindi l'aspetto del pagamento di chi scrive per il digitale esclusivamente oppure no? Allora, guarda, io vengo da uh, un'esperienza che è stata quella in The Blog TV, che è stato ed è poi, uh, la società che ha creato effettivamente Reporter di Repubblica, uh, dove c'è stata la più grande polemica del compenso dei 5 euro lordi e così via. Uh, credo assolutamente che debba essere, che qualsiasi uh, contenuto prodotto, che sia video, che sia testo, che sia audio, debba essere retribuito. Questa è la politica che applichiamo ad esempio all'online del secolo XIX e alla radio, a radio XIX. Uh, credo che debba essere retribuito in modo tale che uh, abbia valore il contenuto, quindi a seconda del contenuto a seconda della produzione. Sono certa che siamo in una fase ancora che è una terra di mezzo, soprattutto qui in Italia, dove non è chiaro sia da una parte che dall'altra come quantificare il valore di un contenuto ma che debba essere retribuito, non ho, non ho alcun dubbio, insomma, non possono essere 5 euro lordi, questo certo. Chiarissimo, soprattutto tenendo conto del fatto che c'è in alcuni casi, come dicevi prima, l'esclusività. Giusto. Sì, diciamo che questa cosa non, no, no, non la confondiamo nel senso che eh, arrivare ad avere un'esclusiva con una testata di solito è un punto di vantaggio, non è qualcosa che ti porta via da, da altri tipi di lavoro insomma. Cioè, stiamo parlando già di, di situazioni magari contrattualizzate, di situazioni eh, che sono più, più sicure lì dove sappiamo che invece sono tantissime colleghi e non, perché poi anche sull'ordine, insomma, cioè, lascia diciamo, rispetto alla capacità giornalistica di una persona, non è importante avere dal mio punto di vista un, un tesserino, insomma. Eh, diciamo che il problema dell'esclusività è molto più avanti, ad oggi secondo me la cosa più importante è poter collaborare liberamente con tutti a fronte di eh, una retribuzione economica. Insomma. Come giornalista, che cosa pensi dell'ordine dei giornalisti? Che cosa penso? Penso che va cambiato, che va modificato, che è una struttura vecchia ma come tutti gli ordini, credo che ancora non abbiano capito nulla del, dell'online, eh, che sicuramente ci stanno provando, che cioè, si sono, insomma, se ne sono accorti quindi questo già in un paese dove l'innovazione è sempre molto complicata e molto difficile da tutti i punti di vista, innovazione nel senso tecnologica, ma innovazione dal punto di vista strettamente culturale e credo che in questo momento non, non riesca a supportare né i giovani che vogliono fare questa professione né a supportare coloro i quali vogliono realmente innovare all'interno della, della professione ho uh, visto Jacopino con il, con il ministro Severino l'altro ieri qui a a Perugia, ho sentito ancora delle cose da parte del Ministro, non da parte del Presidente dell'Ordine, abbastanza eh, oscure sul, sulla rete, anche perché ha utilizzato lei questo eh, aggettivo oscuro rispetto alla parte oscura dei blog, la parte oscura della rete, eh, citando di nuovo come esempio il caso in cui due persone si incontrano su Facebook e poi una ammazza l'altra come se non succedesse anche nella realtà, insomma, e, però sai da un Ministro insomma... Ci, ci si aspetta che abbia poi dei consulenti che l'aiutino a trovare la strada giusta e come giornalista dall'ordine io mi aspetto che eh, prenda dei consulenti per trovare la strada giusta per l'online. Eh, il ministro Severino appunto ieri aveva definito i blog quella terra oscura in cui non c'è controllo e, e le fonti non sono assolutamente verificabili e che avrebbe bisogno appunto di, di più controllo anche da parte di organi istituzionali, che cosa ne pensi? La questione è delicata perché eh, per una come me che proviene dall'idea che tutto debba essere fatto in, in copyleft, che, che ci sia il creative commons, che ci sia la possibilità di ispezione da parte di tutti, eh, che è una visione un po' anarchica anche della rete, in realtà la, la devo, devo ridimensionare, la devo ridimensionare per un fatto di eh, esperienza di ruolo e di età per certi versi. Uh, indubbiamente c'è il problema della rettifica, c'è il problema della difficoltà di uh, riuscire ad arrivare direttamente al responsabile del blog, questo è quello che dicono, in realtà ad oggi basta utilizzare WIS, cioè, riesce immediatamente a capire chi è e, che cosa, e come agire. Uh, il diri diritto di, di, di cronaca è inalienabile, intoccabile e soprattutto uh, a me sembra tanto un tentativo di voler... Uh, imbavagliare la rete, regolarizzarla all'interno di norme che sono vecchie, uh, credo che sia sempre questo il problema, cioè se vogliamo fare qualcosa, come è anche corretto che sia per tutelare una parte e l'altra, facciamola nell'ottica di un mondo nuovo, non nell'ottica di un mondo precedente, ricordiamoci che applichiamo ancora la legge del 67 insomma, cioè per quanto riguarda la libertà di stampa. Diana, io ti ringrazio veramente tanto di essere Grazie stata qui con noi oggi Grazie e ti auguro mille. un buon proseguimento di festival. Grazie in bocca al lupo a te. Grazie. Ciao.